Bene, buongiorno a tutti, diamo quindi via a questa nuova edizione della giornata aperta su web Mi dicevo prima il Presidente di miele che ormai è un appuntamento annuale Porta aperte su web è nato nel 2003, ha iniziato le giornate aperte credo nel 2006 in circa no? che nel 2005 avevamo fatto un convegno su dei ciechi eh, forse nel 2004, adesso in quei tempi 2003, primo aprile 2003 forse, infatti e che c'era che già dagli inizi, no? per cui magari abbiamo anche le vecchie glorie come Gloria ma ce ne sono magari anche altre persone che ci seguono diciamo da almeno dieci anni 2016-2006, vediamo se c'è qualche mano alzata, no? c'è Roberto Scano Roberto Scano, Igua Italy, che è con noi dai momenti in cui frequentavamo la mailing list web accessibile, ti ricordi? critico all'inizio, però sempre grande compagno di viaggio che come tutte le persone di buona volontà antepone il servizio ad ogni altro forma comunitaristica, magari di relazione, quindi siamo particolarmente grati anche di questo cammino, di questo percorso insieme. Quest'anno ci sono delle novità, ci sono delle novità dal punto di vista normativo che un pochettino o preoccupano oppure ci chiamano in causa con modalità forse differenti, c'è una nuova, eh, diciamo, eh, congiunzione di idee e volontà di strada insieme con gli amici del Sotto Libero, qui rappresentati anche da Roberto Guido e dalle esponenti Lamp School e da altri, anche altri soggetti che collaborano con noi. Ci sono delle novità vicine che sono legate alla costituzione della rete di scuole, e ci sono anche ovviamente delle altre novità che verranno poi dette e raccontate nel corso di questa giornata. Io sono qui in apertura per portare, così mi è stato richiesto, il saluto da parte dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia e da anni che ci segue in questo nostro percorso, noi siamo andati all'interno dell'Ufficio Scolastico con qualche parola d'ordine, tra queste accessibilità, apertura, disponibilità, lavoro insieme. Tutto questo ci ha consentito di allargare il raggio della nostra azione ma soprattutto delle nostre frequentazioni. Chiunque è interessato a lavorare con noi è comunque sempre ben accetto. Non abbiamo barriere, non vogliamo avere barriere così siamo nati con l'accessibilità nella fruizione dei contenuti web desideriamo non avere barriere con eh, diciamo, modalità di collaborazione con tutti qualsiasi area geografica. Non siamo più espressione di una regione ma siamo espressione di una comunità vasta formata da dirigenti, di SGA, personale amministrativo, docenti, appassionati, studiosi che condividono con noi lo stesso spirito che da anni, da anni anima la nostra comunità. Quindi adesso io do il via alla, alla giornata dando la parola al nostro diciamo, moderatore d'eccezione sappiamo che è una persona super diciamo, presente, polivalente grande suscitatore diciamo di buone energie eh, che è Mario Varini di SGA dell'Istituto Castellucchio provincia di Mantova a cui do la parola per la conduzione di questa mattinata e che ringrazio della sua disponibilità okay, Grazie Alberto, grazie al dirigente che ci ospita ancora una volta eh, questa volta il mio compito non è da fare nessuna relazione non faccio relazione questa mattina, mi occupo semplicemente della presentazione della giornata ehm, anche perché se gli argomenti che io tratto ormai sono già triti e ritriti per molti di voi visto che ho fatto veramente decine e decine di incontri con tutte le scuole diciamo d'Italia ehm, la eh, giornata di oggi quindi è, eh, si divide in sessione antimeridiana, sessione pomeridiana, anti poi per quanto riguarda i workshop al mattino il eh, pomeriggio, eh, vediamo un attimo come saranno organizzati anche perché non ho ancora avuto informazioni precise da parte di Alberto per quanto riguarda il programma della mattina la prima parte è il quadro normativo e prospettive di sviluppo tra dem dematerializzazione e trasparenza la seconda parte opinioni a confronto e avvio della rete di scuole nel pomeriggio i workshop pomeridiani sulla modulistica online delle dei vari CMS, Google Wordpress e Joomla e eh, l'intervento eh, di Lamp School registro online gratuito nella mia scuola già lo utilizziamo da due anni direi felicemente perché funziona veramente bene ed è un ottimo eh, compagno per quanto riguarda eh, i docenti nella, nella loro, nel loro lavoro eh, e eh, ovviamente facciamo rete quindi riferiamoci un attimino a quello che ha detto prima Alberto Ardizzone, cioè trasformiamo Porta Aperte in una rete di scuole, in una rete nazionale, cerchiamo di eh, vedere quali sono gli apporti, quali sono le, eh, diciamo di continuare il percorso che abbiamo intrapreso molti anni fa, di favorire le scuole nel loro percorso sia rispetto alla produzione e pubblicazione del proprio sito web, sia anche rispetto a quello che è il processo di dematerializzazione e per quanto riguarda le ultime novità sulla trasparenza. La parte del mattino eh, sarà aperta diciamo che anche di febbraio per quanto riguarda il manuale di gestione e il manuale di conservazione questo per quanto riguarda la dematerializzazione. Eh, Roberto Guido eh, ci farà un intervento sullo SPIT e sulle novità che in queste ultime settimane eh, sono uscite, diciamo io mi sono già fatto il mio speed, ho già provato funziona benissimo è qualcosa di veramente utile alle eh, 10.20 Roberto Scanno, competenze digitali anche a scuola alle 10.40 eh, Ernesto Belisario che si scusa di non essere presente quando, in quanto poi disposto ma comunque sarà presente se riusciremo a fare eh, il collegamento con Skype alle 11.30 e quindi novità in merito al decreto trasparenza quindi qualcosa di molto caldo ultimamente rispetto sì, sia alle nuove eh, norme che stanno per alle, alle modifiche al decreto trasparenza e sia ai, alle linee guida che hanno interessato le scuole finalmente ma dopo un anno sono uscite, dopo due anni sono uscite le linee guida che per noi ci siamo un po' arrabattati abbiamo pubblicato che hanno fatto funzionare la trasparenza adesso vedremo che cosa significa il nuovo decreto, che cosa significano le modifiche, cosa le, eh, rispetto alle linee guida che sono state emanate in ritardo, ma in anticipo rispetto alle modifiche. Cioè, quindi siamo in ritardo rispetto al decreto del 1933, ma in anticipo rispetto a quelle che saranno le modifiche, per cui vedremo un attimino se riusciamo a dare delle, delle indicazioni o se eh, Ernesto ci potrà aiutare nel... Eh, capire come muoverci in questo, questo eh, ambiente eh, eh, la seconda parte verrà presentato il registro online lab, lab school eh, come dicevo prima è, è un registro gratuito fatto dai docenti per i docenti quindi non c'è niente di segreto, siamo qua per cercare di far funzionare la scuola sia nel rispetto della spending review e quindi nel risparmio di quelle che sono e sia anche nel riutilizzo delle risorse che le scuole predispongono, Noi considerate che 8.000 scuole di intelligenza ce n'è parecchia eh? e potremo metterle insieme anche altre. Eh, alle 12.40 conclude la mattinata Alberto concludono l'addizione Echia, Tirade Alcortini per, per quanto riguarda l'intervento sulla rete di scuola. Pomeriggio, modulistica online, workshop, quindi Paolo Meloni, Riccardo Boccaccio, Valeria Sicchi, eh, Marzio Rivera e Alberto Panzarasa, mi scuso ma non lo conosco, Nadia Caproti e Paolo Bozzo. Marco Milesi eh, sui CMS, quindi sui tre CMS che utilizziamo eh, per quanto riguarda la eh, modulistica. Eh, su, ci saranno interventi di Antonio Todaro che ci aggiornerà sulla situazione, penso Agid o altro, eh, Valerio Sigli in sulla modulistica e eh, sono anche una C, per quanto riguarda ANAC e Speed eh, ci sarà poi ancora l'intervento di Massimo Cunico per quanto riguarda l'Hamp e il registro Open source, quindi per la scuola. Facciamo rete, c'è ancora un lorem in giù, quindi eh, me lo sono dimenticato lì. Bene, direi di cominciare se Gianni vuole accomodarsi. Manuale di gestione e manuale della conservazione, il relatore Gianni Pezzodoria. Gianni Pezzodoria è il direttore generale dell'Università dell'Insubria, di Varese, vicepresidente di ANORC Nazionale, coordinatore del progetto Titulus Scuola, è nominato nel 2014 al Ministro Franceschini, componente del Comitato Tecnico Scientifico per gli archivi, insieme al Ministero, insieme al Ministero eh, per i Beni e l'Ettività Culturale e il Turismo. Attualmente fa parte di un gruppo di lavoro per aggi incaricato della redazione di un documento sulla pubblicità legale, il cosiddetto Albo Online. Dopo lui l'ha aggiunto di Mario Varino, eh, permetto ci siamo eh, io lascio la parola a Gianni hai presentazioni eh, dove ce l'hai? questa? Eh, buongiorno, ben ritrovati a molti di voi. Oggi parliamo di due eh, questioni, Uno riguarda, una riguarda la gestione documentale, l'altra la conservazione dei documenti. Eh, Sono temi abbastanza caldi, però vi anticipo subito la conclusione. Le scuole non devono temere più di tanto questi passaggi perché i modelli... Per quanto riguarda i manuali di gestione ci sono e per quanto riguarda la conservazione li stiamo scrivendo con i colleghi di Agite in questo momento, quindi saremo eh, in grado di fornirvi dei modelli da eh, esemplare e poi ogni scuola dovrà eh, fare il proprio. Tenete presente che non è possibile fare copia e incolla da un manuale di gestione o da un manuale di conservazione, perché ci sono tantissime variabili, variabili di contesto e soprattutto molto artigianato digitale nelle scuole, per cui un modello di manuale può funzionare per un 60-70% al massimo delle procedure, per, per le restanti dovete per forza adeguarlo. In base a che cosa? Qual è, quali sono le... Eh, le novità normative novità per modo di dire perché di due ne abbiamo parlato lo scorso anno la prima è contenuta in uno dei due dcm del 3 dicembre del 2013 quello che riguarda la gestione documentale e il, protocollo, il cosiddetto protocollo informatico perché lo citiamo? perché agli articoli 3 e 5 è previsto l'obbligo di redigere il cosiddetto manuale di gestione non è una novità perché questa novità esiste novità esiste da 15 anni e più perché risale pensate al all'IPCM <ride> del 31 ottobre 2000 che in quanto l'IPCM era collegato a una norma superiore che era il DPR allora in vigore cioè il 428 del 20 ottobre del 98 quindi una cosa diciamo ormai antidiluviana per l'informatica applicata all'amministrazione pubblica cosa deve fare questo manuale di gestione? deve indicare deve descrivere, è un documento descrittivo, non prescrittivo, deve indicare che cosa fa la scuola per quanto riguarda la gestione documentale, indicare quali sono i repertori, come si sottoscrive un documento, una delle cose che abbiamo visto più volte eh, per quanto riguarda eh, gli istituti scolastici è il ricorso alla dicitura eh, la firma autografa è omessa ai sensi dell'articolo 3 della 39. Quella è una stupidaggine colossale che fate tutti. Se io fossi un vostro docente e volessi fare qualcosa contro la scuola, farei immediatamente ricorso, quel documento è nullo. Non potete mandare provvedimenti con scritto la firma è omessa ai sensi del 39. Lo fate quasi tutti. Eh. Quella vale esclusivamente per quelli che noi chiamiamo atti vincolati, cioè quelli che non necessitano una volontà. Quindi per contratti, provvedimenti, deliberazioni, decisioni in generale non può esserci la firma omessa. Mm, viene meno l'atto si dice tecnicamente imperfetto, viene meno una delle, delle condizioni necessarie perché un documento, un atto o meglio sia regolarmente formato. La seconda norma è il Entrata in vigore come la prima, come la precedente a ottobre dell'anno scorso, è sempre il a 3 dicembre 2013, ma che riguarda in realtà la conservazione. Ve ne parlo tra poco quando parleremo dei tre eh, grossi settori nei quali si articola questa norma, quindi il modello concettuale, metadati e cose. La terza e ultima norma che entrerà in vigore sotto ferragosto, perché siamo 12 di agosto, non, ricordo, 11 o 12 agosto, non ricordo male, è il DPCM del 13 novembre del 2014, cioè un decreto dell'esecutivo con il quale sono state riscritte le norme per formare, gestire, copiare, riprodurre un documento informatico. Quindi abbiamo il legislatore che una volta tanto non può essere accusato di nulla o meglio, non può essere accusato che la normativa non ci sia sia cioè, in attesa della norma, dei decreti, eccetera, eccetera No, c'è tutto quindi da questo punto di vista l'amministrazione digitale è completa potremmo dire che ha molti e ampi margini di miglioramento ma da un punto di vista normativo il quadro è assolutamente eh, definito Quali sono allora le cose da fare? In primo luogo quando io eh, parlo di tre parole che nella amministrazione pubblica dopo il 1990 sono entrate in maniera prepotente, cioè efficacia, efficienza, trasparenza, parlo in realtà di tre azioni che voi, il PCGA soprattutto, anche gli operatori, fanno ogni giorno. Io sono efficace quando do una data certa e una provenienza certa a un determinato documento quando lo registro, quello è il momento in cui viene formata la memoria di un soggetto produttore, la memoria di una scuola per esempio, quello è il momento in cui decorrono anche i tempi per quanto riguarda le risposte verso studenti, cittadini, docenti e così via, c'è un momento chiaro, definito, puntuale, Riguardo all'esercizio di diritti, doveri o legittime aspettative da parte di chiunque. Poi avete un problema molto serio che è quello di organizzare i documenti. Primo classificandoli, quindi utilizzando un titolario. E qui devo dire che il ministero, il mio ministero, cioè anche il vostro, il MUR, è un poi in fanno, cioè ha un anno circa di ritardo rispetto alla emanazione di un titolare unico. Noi abbiamo licenziato i lavori giusto un anno fa, eh, molti di voi vi sanno, hanno, hanno anche frequentato eh, i lavori a, a Via Trastevere sostanzialmente, ma tra eh, varie cose che deve fare oggi il governo e soprattutto per il fatto che comunque tutto deve passare dal gabinetto del ministro per essere siamo ancora in ritardo, quindi uscirà prima o poi questo tutorial. L'altra parte riguarda la selezione dei documenti, cioè la gestione dei tempi di conservazione legale dei singoli documenti. Noi nelle scuole conserviamo troppo, facciamo un sacco di fotocopie, ma soprattutto non ci occupiamo quasi mai di dire questi documenti, dei corsi, il termine di conservazione legale, ai sensi del codice civile, gli ultimi articoli del codice civile, quelli che parlano della prescrizione, fatto per capirci, posso eliminare legalmente questi documenti. Chiaramente non li elimino legalmente buttandoli nel pantone, li elimino legalmente facendoli dare ai sensi dell'articolo 21 del decreto 42 del 2004 la cosiddetta autorizzazione allo scatto che rilascia oggi per le scuole la sovrintendenza archivistica terzo e ultimo punto ne parleremo oggi perché è uno dei temi uno dei fili, fili rossi che girano a porta aperta sul web è quello della trasparenza bene, molta giurisprudenza ma anche se ci pensate tecnicamente qualsiasi di voi che abbia a che fare in qualche modo con propri diritti lega questi diritti alla presenza di documentazione negli uffici pubblici bene, se questa documentazione non è organizzata e non c'è la possibilità di accedere ai documenti o online accesso civico o altro pubblicazione e diffusione sul sito web o attraverso l'esercizio di un diritto che esiste da un quarto di secolo che è quello di accedere ai documenti per i quali io sono interessato, sono un portatore di un interesse legittimo, eccetera, eccetera queste cose non vengono realizzate, quindi il, la fascicolatura, l'organizzazione dei documenti in fascicoli o in serie documentali, tecnicamente si chiamano aggregazioni documentali, è fondamentale per poter far esercitare il diritto d'accesso. Ricordatevi che il diritto d'accesso non si esercita su un documento, ma si esercita su tutti i documenti che riguardano l'affare, chiaramente esclusi quelli che contengono detti sensibili, bla bla bla, bla però... L'esercizio, quello che i latini chiamavano Axio ad Exibendum si esercita sul fascicolo Ecco, su questo noi faremo un pomeriggio di giugno una, una, un corso a Cogliate perché il dirigente di Cogliate è una collega molto attiva in questo, su questo fronte ha un modello anche di manuale di gestione che vi consiglio per il quale poi eh, lavoreremo, lavoreremo insieme a definire appunto come si fascicola un documento sia in ambiente tradizionale che in ambiente digitale. Perché allora conserviamo documenti? Come mai dobbiamo conservare questi documenti? Intanto, come dicevano i latini, no? Carta, canta, vila, dorme, la scritta, Manet, Questo vi è già chiaro. Ma soprattutto perché dobbiamo testimoniare. Abbiamo dei requisiti legali, eh, fiscali, una serie di adempimenti per i quali dobbiamo dimostrare di avere una evidenza. Hm, tecnicamente la chiamiamo exhibition for evidence, cioè esibizione con valore di prova. Poi una cosa che riguarda alcuni di voi che hanno a che fare con il mondo scolastico sul lato dei docenti, noi insegniamo ai nostri ragazzi a, ad amare la storia, la storia del paese, la storia eh, europea, la storia mondiale. Guardate, se non ci occupiamo della nostra storia, cioè del fatto che la scuola ha una propria storia e quella storia è conservata negli archivi, ma che scuole siamo? una scuola che non insegna e non tutela la propria storia non è idea di essere chiamata storia scuola quindi la prima cosa da fare è capire che quelle cose che a voi oggi sembrano orpelli attività meramente burocratiche, amministrative fra 50 anni, fra 100 anni ma anche fra 20 avranno il senso della storia guardate c'è uno dei passaggi più belli che a me è capitato di leggere di rileggere a distanza di anni qualche tempo fa, qualche mese fa di Sant'Agostino che parla del tempo che cos'è il tempo, il tempo non esiste eccetera eccetera no? Guardate, la, la proiezione di uno stato oggi del presente di oggi nel passato o nel futuro è una cosa non solo metafisica ma che può esistere soltanto se noi uomini, esseri umani donne di eh, SGA dirigenti mettiamo in campo tutte le eh, procedure per poter Tramandare nel tempo la storia. La prima cosa è organizzare i documenti. Voi, la vostra storia, nessuno di voi oggi può dirvi, lo vedremo poi con Spider, che è Tizio e Caio se non ha un documento di riferimento. La vostra identità, la vostra storia, il vostro patrimonio, che sia una bicicletta, che sia una, no, una, una macchina, o una casa, un appartamento o qualcosa del genere, ha sempre a che fare con un documento. Eh, che testimonia quello che siete, ciò che avete, ciò che fate anche il vostro contratto di lavoro è un documento quindi noi dobbiamo garantire questo e poi nell'ambito del diritto amministrativo ricordatevi che le scuole agiscono attraverso documenti questo si chiama tecnicamente principio di documentalità cioè quello che noi agiamo, le azioni amministrative vengono sempre rappresentati, rappresentate in documenti amministrativi cioè che testimoniano quello che è accaduto. Pensate semplicemente un verbale del consiglio di istituto. Cosa diceva eh, Casanova? E Uge, eh, Eugenio che Giacomo faceva l'archivista ma si occupava di altri perché lui era produttore. Non faccio la battuta che abbiamo fatto si protocollava qualcos'altro. Casanova e Eugenio, e Giacomo faceva il produttore del tribunale di Venezia nel 1789 e faceva il produttore Lista sostanzialmente, metteva via le carte. Diceva Eugenio: la conservazione degli atti corrisponde a un bisogno innato dell'uomo, bisogno che l'ignoranza potrà pur calpestare, ma sopprimere non mai. Cosa vuol dire? Che molti di voi sono legati anche da un punto di vista affettivo a certi documenti. Pensate a una lettera di anni fa, oppure al vostro stupore nel rivedere, nel riaprire un fascicolo, magari di documenti che avete scritto voi e organizzati voi qualche anno o qualche lustro fa quello è il senso della storia se voi dite, ah, non frega niente, sono roba vecchia benissimo ma ricordatevi che qualcun altro a livello di civiltà potrà occuparsene ancora l'altra cosa riguarda come esercitare la conservazione digitale qui ho messo la norma, perché è una norma, secondo me, illegibile da, da come è stata proposta Ve la metto in maniera molto più schematica. Cioè devo pensare, per conservare documenti, a tre figure. La figura di un informatico, a una figura di un archivista protocollista, e a una figura di uno che si occupa di privacy. Voi mi direte, bene, ma io queste figure qua la scuola. E dove le ho? Ma guardate che le università, che sono molto più grandi delle scuole non hanno la conservazione tranne qualcuna non hanno la conservazione dentro in auto si dice no? non ce l'hanno dentro. Noi ci fidiamo dei conservatori esterni. Allora, o la conservazione viene fatta da una rete, quindi c'è qualcuno che organizza un polo, altrimenti quei server nei quali il DSGA o il dirigente è seduto sopra. Perché quando voi parlate di cloud guardando le nuvole, i bit tra le nuvole da qualche parte, ricordatevi che il cloud sta proprio fisicamente da qualche parte eh, sul pavimento o in, in qualche punto eh, fisico, non in qualche punto metafisico. Quindi la prima cosa da fare è ritenere, ma proprio pensare, che la conservazione. Non si risolve in un backup, non si risolve in uno storage, cioè in una conservazione a stoccaggio. Non posso conservare i bit ibernandoli, congelandoli. Guardate, se avete voglia, ieri l'altro, l'11, è uscito uno speciale Sul Digit, Digit è una monetizzazione che noi come anno facciamo ogni anno, siamo alla nona edizione, decima edizione. Eh, c'è proprio un passaggio sulla ibernazione di Git. se avete piacere dateci a guardare se no mi segnano il sito dove andate a scaricarlo bene, l'ibernazione dicono io mi prendo il mio cd la mia chiavetta, la metto in cassaforte, chiudo tutto alcuni dirigenti quando mi parlano di conservazione mi dicono questo sì sì io ho fatto tre coppie ce l'ho in posti diversi magari a volte in un caso mi è capitato tutto quanto nello stesso server cioè coppia tutto quanto vi dico però. Se salta il server Io ho detto Per di tutto La risposta del mio dirigente a mio amico tra l'altro è stata Sì, ma non è mai successo <ride> È proprio quello È proprio quello L'altra cosa riguarda Non tanto lo storage Ma la preservation Guardate Che da noi è eh, si occupa di archivi? SA che è cambiato addirittura il modo con il quale noi chiamiamo la conservazione. Prima la chiamavamo conservazione permanente, addirittura usavamo il termine conservazione perenne, cioè una roba infinita. Adesso ci siamo calmati e diciamo conservazione a lungo termine. Long term preservation: non c'è nulla di perenne nel digitale. Anzi a livello di conservazione è bene che i bit, i bit stream i frame, le frame cambino perché se io non cambio anche il modo di rappresentare questi file prima o poi li perdo non posso cioè continuare a conservare i bit nella loro sequenza perché devo continuamente copiarli, migrarli trasformarli in qualcosa di intelligibile nel tempo penso che oggi nessuno di voi utilizzi World Star, World Perfect, Ferdos, credo di no, forse Mario, no, meno male, io sono un open office. Eh, anche il modo di rappresentare queste cose è cambiato totalmente, guardate, questa è la consegna al Presidente della Repubblica di uno dei tre esemplari della Costituzione della Repubblica. È avvenuto eh, qualche anno fa perché come sapete ha aperto il giorno di San Giovanni Battista 4 giugno l'archivio storico del Purinale perché durante la costituzione della Repubblica non c'era il Purinale il Presidente della Repubblica allora aveva un'altra sede allora il Presidente del, della Repubblica riceve dall'allora eh, sottosegretario Letta l'esemplare della costituzione e dice mamma mia fa si legge ancora bene si leggono le cose in, dice il Presidente napolitano in inchiostro nero e dice guarda c'è De Gasperi che si firma come a scuola C'è un filmato simpatico su questo eh? Dice, guarda, bueno, De Gasperi Non si firma al Cile De Gasperi Ma del De Gasperi al Cile come a scuola Bene, dimenticatevi questa attività nel mondo digitale Non c'è un De Gasperi al Cile o un Cile De Gasperi Perché quello sarà una, sarà una cosa conservata in maniera intelligibile Solo una macchina, non in maniera diretta ma non c'è da scandalizzarsi quello è il futuro il mondo nel tempo ha cambiato tantissimi modi di formare i documenti, pensate alla pietra ai papiri, alla cera alla pergamena, alla carta e tutti i tipi di carta è l'evoluzione del progresso che in qualche modo ha un'altra faccia l'altra faccia del progresso si chiama obsolescenza, quindi quelle cose che noi vediamo oggi hanno un valore diverso io se devo leggere un libro per leggere invece che ebook, leggere ancora la carta mi guardo un po' strano eh? perché io vedo due o tre giorni questi smartphone a leggere sui ebook a me piace ancora la carta però mai bisognerei di conservare una determinazione ancora su carta c'è un problema proprio di concettuale, concettuale di andare verso il digitale in maniera sicura non solo ma guardate, qui siete di fronte a due registri a sinistra trovate un registro di iscrizione alle scuole del Medioevo. A destra ha trovato un registro di iscrizione alle scuole di tre anni fa, due o tre anni fa. È la stessa struttura, perché a sinistra ha trovato un database cartaceo, passatemi questa, questa metafora un po' a di qua ha trovato un altro database, ma non cartaceo. Guardate un registro di protocollo. Il registro di protocollo del 1890, se non ricordo male, è ancora sulla legge Crispi era così. Adesso ha trovato un registro di protocolli. Non cambia la struttura Dei dati Non cambia il, il contenuto Cambia completamente La forma, il modo di rappresentarli E il modo di conservarli Quindi non andiamo verso Una dematerializzazione Andiamo semmai verso Una dedocumentalizzazione Cioè in un mondo in cui Non c'è più il documento come l'abbiamo immaginato La carta con scritto al sindaco e sotto il testo e poi la firma. Sono cose che viaggiano completamente separate. Anzi, la firma digitale, la firma che voi mettete sul documento, a livello di conservazione verrà tolta, perché è l'unica cosa che non migra a livello di conservazione. Quindi dobbiamo allenarci a comprendere anche questo mondo. E ora, per chiudere, ricordatevi la regola del Conte, cioè che vi ho messo Cavour. Serve un contenuto, un contenitore e un contesto. Devo avere un contenuto, quello dell'atto amministrativo, devo metterlo in un contenitore affidabile, immaginatevi i formati affidabili, tra l'altro le regole tecniche che vi ho mostrato prima hanno un allegato in cui sono descritti i formati, ma adesso sta entrando in vigore una norma, ormai Luglio è vicina, che contiene nel legato, si chiama EIDAS tecnicamente, viene legato i formati europei da utilizzare, punto! Saranno quelli, quelli bucati, ce li bucchiamo tutti, cioè non c'è più va, va a cadere addirittura anche quelli di PCM per quanto riguarda i formati, perché viene superato dalla regolamentazione europea quindi chi di voi pensa di usare il pdf per la conservazione, non già sbaglia, DFM non è idonea alla conservazione, il DOC, il classico DOC, non è idonea alla conservazione, è formato proprietario, bla bla, serve la X finale che sta per XML, quindi un modo strutturato di separare il testo dalle modalità con cui lo rappresenta. Quello è il futuro. Avremo tanti contenuti e la coppia di documenti. Quindi voi nelle scuole, fra 50 anni avrete la coppia della copia, della copia, della copia di un contenuto affidabile, quello è il futuro della, della, della scuola quindi la conservazione deve passare da tre punti fondamentali il modello concettuale di riferimento, noi in Italia abbiamo scelto quello fatto dalla NASA lente spaziale americano anche da un'italiana, si chiama Luciana Duranti per gestire i dati e i documenti, poi queste slide ce li ha Mario Varini sul, sul sito, no? E li mettiamo sul porta sul web, in formato proprietario ovviamente, che è zimpato. <ride> poi abbiamo i metadati. Molti mi dicono: ma i metadati, io non so, non so come girarmi, noi non ne scorriamo metadati. metadati è la cosa più stupida in assoluto. Nel senso che chiunque di voi abbia una rubrica di un telefonino, ma anche non smartphone, già utilizza i metadati metadati sono di me, meta in greco, significa con, metto insieme dato, quindi dato con un dato è un dato che descrive un altro dato il registro di protocollo è un set di metadati il registro di classe è un set di metadati punto, e poi i formati formati sono aperti, non proprietari, standard di fatto eccetera eccetera, quindi vedete che da un lato abbiamo il dpcm sulla gestione documentale e dall'altro il dpcm sulla conservazione non guardateli mai come dpcm separati non sono cioè membra desietta, non sono cose sparpagliate in realtà è una visione unica del mondo digitale come in un ciclo di vita dei documenti, come in un life cycle cioè come un continuum dal mondo della formazione al mondo della conservazione è la stessa visione da due prospettive diverse cioè come conservare i nostri documenti bene, se avete voglia di andare a fare un giro scaricarvi solo 24 ore le slide, là, andate qua, c'è un'area che si chiama download e potete trovare un sacco di informazioni Io Credo di avere in termini perfetti vi saluto e ci vediamo magari prossimo anno